Oggi parliamo dei dati sulla produzione e delle vendite al dettaglio, andando quindi a vedere il quarto e il quinto indicatore leading di questa playlist. Guarda il video fino alla fine se vuoi scoprire come fare per interpretare questi dati. Ora, prima di procedere, ti invito a iscriverti al canale nel caso in cui ti interessassero Temi come questo oppure la pre section di arduino e inoltre ti invito anche a seguirci su tutti gli altri canali social per non perderti nessun aggiornamento e inoltre ti invito anche a dare un occhio al mio canale youtube dove invece si parla prevalentemente di business di marketing e di sviluppo dei business detto questo possiamo procedere partiamo quindi dai dati sulla produzione perché li dobbiamo guardare il motivo è che il variare della produzione quindi sia che ci sia più produzione sia che ci sia meno produzione ci dà grandissime anticipazioni su quello che potrebbe succedere all'economia in futuro infatti un aumento della produzione solitamente coincide con un aumento dei consumi e tradotto questo vuol dire crescita economica e quindi crescita del PIL tra l'altro sul PIL avevamo realizzato un video sulla playlist Economia per Tutti e ti invito ad andarlo a vedere nel caso in cui volessi sapere di più su questo fattore inoltre un incremento della produzione quindi qualora vedessimo un aumento nei dati della produzione coincide anche con un calo della disoccupazione perché più produzione vuol dire che ci sarà più lavoro da fare e probabilmente le aziende faranno delle assunzioni facendo delle assunzioni calerà la disoccupazione e aumenterà ovviamente l'occupazione e questo farà sì che ci saranno a loro volta maggiori consumi creando di fatto un circolo virtuoso che creerà miglioramenti poi nel lungo termine per l'intera economia infatti le assunzioni che sono un parametro da tenere sotto controllo insieme ai dati sulla produzione e alle vendite al dettaglio che vedremo tra poco sono un indicatore molto importante perché se in aumento ci dicono che sono aumentati i lavori disponibili all'interno delle aziende e che probabilmente questo è dovuto all'aumento di ordini che devono soddisfare le aziende quindi un aumento della domanda quindi per capire la situazione economica di un paese ci è sufficiente guardare i dati sulla produzione ecco assolutamente no perché insieme ai dati sulla produzione oltre a tutti gli altri indicatori di cui parliamo in questa serie dobbiamo anche guardare le vendite al dettaglio questo perché dobbiamo osservare le vendite al dettaglio di pari passo alle giacenze in magazzino e il motivo è che noi dobbiamo guardare la correlazione che c'è tra la giacenza in magazzino e la vendita al dettaglio nel senso che se le scorte aumentano in magazzino può essere per due motivi sostanzialmente il primo è che l'azienda si prepara a fronteggiare un periodo di maggiori vendite e quindi vuole avere le scorte per fronteggiare appunto questa situazione il secondo invece è che non riesce più a vendere e quindi ciò che produce non riesce a collocarlo poi sul mercato e di conseguenza potrebbe indicare qualcosa di negativo quindi come fare a risolvere questo problema guardando le vendite al dettaglio e le giacenze insieme perché se aumentano le vendite al dettaglio e aumentano le giacenze è una cosa positiva se invece diminuiscono le vendite al dettaglio e aumentano le giacenze allora in questo caso ecco che sarà una cosa negativa da via andiamo a capire cosa intendiamo per vendita al dettaglio molto semplicemente intendiamo proprio un dato che monitora le vendite di prodotti e servizi e questo è un dato molto importante perché gran parte dell'economia dipende proprio dal consumismo ora abbiamo visto perché è importante guardare le vendite al dettaglio prima parlando anche delle giacenze tuttavia dobbiamo anche parlare di un altro motivo per cui le vendite al dettaglio sono fondamentali e la ragione è che ci danno un importantissimo termometro di quella che è la situazione a livello proprio psicologico delle persone nel senso che se le persone e i consumatori quindi si sentono sicuri e stabili dal punto di vista economico ecco che inizieranno ad acquistare beni anche non di prima necessità e in misura sempre maggiore se le cose vanno bene e si sentono sicuri e quindi è molto importante da osservare perché perché all'aumentare delle vendite a dettaglio probabilmente il sentimento è positivo e questo ci lascia ben sperare per il lungo periodo perché questo si tradurrà in maggiore domanda ovviamente maggiore domanda uguale le aziende dovranno produrre di più per vendere di più quindi aumenterà la produzione, aumenterà l'occupazione e l'economia ovviamente ne gioverà. Invece al contrario qualora avessimo una situazione in cui le vendite al dettaglio diminuiscono ecco che si realizzerà esattamente l'opposto. Quindi significherà che le persone acquistano meno, quindi meno domanda. Meno domanda vorrà dire che le aziende avranno meno ordini da soddisfare. Meno ordini da soddisfare vorrà dire probabilmente che calerà l'occupazione perché le, persone, le aziende avranno meno bisogno di lavoratori e quindi tutto questo insieme quindi calo della domanda calo dell'occupazione e ovviamente sentimenti negativi dal punto di vista dei consumatori per le prospettive future ecco che porteranno il paese a prescindere da quale esso sia a una situazione economica negativa e di questo noi dobbiamo assolutamente tenere conto quindi abbiamo visto tutte queste cose che a mio avviso sono molto importanti e anche molto interessanti e spero che anche per te quindi tutto questo sia molto interessante ma adesso voglio anche dirti il motivo per cui ritengo che queste cose siano estremamente Utili anche dal nostro punto di vista, quindi, nella nostra ottica. Infatti noi tramite questi dati quindi i dati sulla produzione e i dati sulla, sulla vendita al dettaglio accompagnati anche ovviamente dai dati sull'occupazione e dai dati sulle giacenze di magazzino ecco che sono molto importanti per farsi un'idea più completa insieme anche a tutti gli altri indicatori di cui parliamo in questa playlist di quella che è la situazione economica di un certo paese a cui appartengono aziende magari che abbiamo in portafoglio che vorremmo inserire in portafoglio che comunque vorremmo monitorare. E quindi ecco che è molto interessante da questo punto di vista tuttavia ci sono anche delle implicazioni più pratiche se vogliamo dire così che sono il fatto che nei periodi a seconda che ci sia una situazione negativa o a seconda che ci sia una situazione positiva ecco che avremo aziende più interessanti o meno interessanti tendenzialmente ovviamente da osservare o meno infatti in una situazione in cui abbiamo tutto che va bene le azioni o meglio le azioni delle aziende che vanno meglio sono quelle delle aziende che vendono prodotti e servizi quindi beni e servizi non di prima necessità quindi cose più frutto del desiderio diciamo delle persone mentre invece in periodi più negativi le aziende che tendono ad andare meglio sono quelle relative proprio ai beni di prima necessità quindi per esempio le aziende alimentari oppure le aziende che operano nel settore energetico e quindi aziende che fanno comunque cose che servono per forza e quindi è importante tenerne conto perché perché in base al periodo di un'economia noi possiamo mettere il focus più su un certo tipo di azienda piuttosto che su un altro oppure ancora possiamo decide di lasciar perdere una certa economia perché magari è una situazione economica troppo negativa e le aziende che stanno in quell'economia di conseguenza ne risentiranno necessariamente detto questo una domanda che sicuramente potrebbe sorgerti è quindi guardando questi dati tecnicamente abbiamo un'idea completa considerando anche tutti gli altri indicatori ecco sì però c'è un ma e questo ma è relativo al fatto che c'è una situazione nella quale in un paese si potrebbe avere una situazione molto negativa, ma che questa sia invisibile. E che sia invisibile perché? Perché possiamo avere in una certa condizione vendite al dettaglio che restano alte, che aumentano, e al contempo avere una situazione tragica sotto. E questo è dovuto all'indebitamento delle persone, cosa di cui dobbiamo cercare di tenere conto. E questo perché? Perché le persone, per mantenere, diciamo, la propria abitudine, per esempio di acquistare certi beni e quindi mantenere alte le vendite al dettaglio come conseguenza si indebitano per esempio con le banche ed ecco che noi non potremo vedere gli effetti direttamente sulle vendite al dettaglio e sulla produzione perché perché le vendite al dettaglio rimarranno alte la produzione rimarrà alta magari aumenteranno anche ed ecco che noi potremmo essere fuorviati nella nostra valutazione quindi è importante tenere sotto controllo anche l'indebitamento delle persone nei confronti di altri soggetti per esempio delle banche quindi questa è una situazione che potrebbe essere ipoteticamente invisibile e quindi bisogna cercare di renderla più visibile monitorando anche i debiti questo vuol dire che se c'è un grande aumento dei debiti in un paese e una crescita comunque delle vendite al del dettaglio della produzione ecco che potrebbe potrebbe essere che si stia creando una situazione dove invece poi crollerà tutto quindi massima attenzione anche sotto questo punto di vista con questo è tutto io spero che questo video ti possa essere utile e che ti sia piaciuto nel caso sia così ti chiederei di lasciare un like in modo da aiutarci a far vedere questo video a più persone possibili poi ti chiederei di iscriverti al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere la notifica ogni volta che uscirà un nuovo video e facciamo uscire molti video tutte le settimane o dirette ti invito poi nuovamente a seguirci su tutti gli altri canali social e a dare un occhio anche al mio canale youtube se ti va con questo quindi è tutto ci vediamo al prossimo video grazie ancora ciao a tutti